Noi abbiamo fatto questa associazione degli enti locali che vuole mettere insieme tutti gli enti locali, diciamo in questo caso italiani, per condividere un po' di buone pratiche. Ce ne sono tante, ce ne sono molte, non lo sappiamo, non le condividiamo e come dico sempre io, questo è uno dei pochi casi in cui copiare. Non si, non si viene segnati con la, con la penna rossa della maestra, ma in verità si prende un premio. Ecco l'idea è questa, mettere insieme, fare politiche e sinergie per fare della lotta allo spreco, non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 però non abbiamo massa, non abbiamo rete, non avendo massa, non avendo rete non riusciamo a fare sinergia e non riusciamo in qualche modo a essere anche un peso all'interno della politica su queste cose. Ci limitiamo con giusta ragione a fare del nostro comune magari un'eccellenza quando in verità noi dobbiamo arrivare a diventare un'eccellenza come paese e non semplicemente come comune piccola comunità. Quando noi avremo fatto questa massa, avremo fatto questo lavoro potremo essere incisivi sì sui governi nazionali ma anche sul governo europeo che come dicevo prima ha fatto una bella direttiva sulla lotta allo spreco dicendo che sono i sindaci che la devono applicare e c'è caduta direttamente sulla scrivania senza intermediari. Ecco forse abbiamo bisogno di creare un rapporto che non solo vada up down ma che vada down and up. Ci sono delle possibilità di accedere a dei finanziamenti ma anche qui il problema problema sinergico, un singolo comune può in qualche modo avere un rapporto col Parlamento eccetera o abbiamo bisogno di creare appunto massa per cui avendo questa massa siamo in grado di venire al Parlamento europeo e trovare e fare leggi e modelli che aiutino e finanzino gli enti locali per farlo, questo è uno dei motivi per cui siamo nati.